Cominciamo da quando l'ho conosciuto. Sì. Saranno eh, trascorsi oramai cinque anni circa quando Fellini mi chiamò, io lo conoscevo solo di vista. Cioè avevo conosciuto sua moglie, Giulietta Masina, con la quale avevo recitato all'università insieme. Ah sì? Sì. Dove? All'università di Roma, tanti anni fa, 12, 13, 14 anni fa. E allora, siete dico. E allora casualmente avevo conosciuto anche suo marito, ero stato a casa sua, ma... Era così, buongiorno e buonasera, insomma. Poi tanti anni dopo, cioè esattamente cinque anni fa all'incirca, lui mi chiamò perché voleva propormi la dolce vita. E, e io andai a trovarlo a Fregene, dove lui in genere va a lavorare, no? era lì con Flaiano. E io arrivai col mio, con il mio avvocato, cioè arrivai molto da divo, molto da attore, e, e mi ricordo che lui mi disse io ho pensato a lei, vorrei fare un film così, e lei dico io sono molto contento, anzi felicissimo. Perché in questo tempo tu, tu eri già abbastanza conosciuto? Sì, ero conosciuto qui in Italia, ma non avevo mai fatto un film importante veramente. Avevo fatto dei film così a carattere popolare, simpatici, ma niente di più. Ma una, una trentina. Avevo fatto sì una trentina di film. Già. con ruoli di protagonista, con ruoli non di protagonista, perché la mia carriera cinematografica è stata piuttosto lenta. Io ho cominciato con le piccole cose, poi piano piano piano piano hai capito i ruoli sono diventati più importanti fino alla dolce vita che è stato invece. E questo è il tuo film il più uh, importante? È il più importante perché ha cambiato l'indirizzo al mio mestiere, hai capito? Eh sì. Cioè la dolce vita mi ha messo nella condizione di fare quello che io avevo sempre desiderato fare, cioè avendo io origini teatrali. Mi scocciavo quando mi proponevano le commedie popolari. Avevo ambizione di fare un film di un certo livello, di un certo stile, che dicesse certe cose. E quindi avevo bisogno di un film a carattere internazionale, prima di tutto, e poi un film che, che, che parlasse di certe cose, che ponesse certi problemi, capito? E, e guarda la casualità. Quando lui mi chiamò... Io stavo montando una compagnia teatrale per conto mio e avevo deciso di rappresentare una commedia di Chekhov, incompiuta anche come commedia, una commedia giovanile di Chekhov, neanche sicura, neanche sicura, dico come testo, che si chiamava Quel matto di, di, so di, di Platonov, ah sì. se fu de Platonov, che aveva fatto Jean Villar al Teatro Popolare a Parigi. Ma era una commedia mal sicura, però io ero affascinato molto dal personaggio del protagonista, da questo uomo incostante, ansioso, sempre alla ricerca di, di emozioni, alla ricerca dell'amore, come necessità proprio per vivere, per sopravvivere. Ma una vittima dell'amore e una vittima dell'ambiente. Mm. Casualmente, cioè per me fu molto significativo che nel propormi La dolce vita, Fellini, eh, mi proponesse un personaggio che somigliava molto. A Platonov, moltissimo. Perché il personaggio della dolce vita, il protagonista, è una creatura esattamente come Platonov. È un uomo che, che, che, che si aggrappa, un uomo ansioso di conoscere, di scoprire, di fare incontri, ma è uno che si consuma, che si distrugge lentamente in questa ansia di trovare delle ragioni alla propria vita, delle ragioni per vivere, delle emozioni, insomma. Quindi uno predisposto, aperto a qualsiasi cosa, esattamente come era Platonov, almeno io l'ho veduta così, quindi per me fu decisivo l'incontro, perché dissi guarda strano, è la prima volta che un regista mi propone qualche cosa di interessante ed è qualcosa che somiglia nel personaggio, intendimi bene, non, non nel quadro del film in generale, somiglia a un personaggio che io avevo scelto per me e che per la prima volta volevo fare da solo insomma, quindi aveva dei significati tutto questo era un incontro molto interessante poi c'è il risvolto invece comico di questa storia perché quando io come dicevo prima arrivai a Fregene, Fellini era lì sempre con quella sua aria così un po' annoiata, no, pigra e stava con Flaiano e allora dopo che lui mi disse io avrei pensato a lei per un film ma io sono contento, sono felice eccetera poi dopo voglio fare un po' il professionista e gli dissi ma senta io avrei desiderio di leggere qualche cosa insomma vorrei rendermi conto di che cos'è che lei vuole farmi fare e allora lui disse ah sì, sì, sì, certo senz'altro e chiamò Flaiano dice Ennio eh dai un po' a Mastroianni il copione perché lui vuole leggere, vuole sapere e Flaiano mi portò sette, otto foglietti dove c'era disegnato il mare e sotto c'erano delle sirene enormi e sopra la superficie c'erano degli uomini che galleggiavano con un cazzo lungo fino, che arrivava fino, fino sul fondo del mare, dove queste sirene, hai capito? Si avvignavano, si attaccavano. Fu questo è il copione che lui mi chiede da leggere. Naturalmente io rimasi malissimo se questo mi sta prendendo in giro, hai capito? Però che forse è un cazzo, è un cazzo se il. Se come si dice la l'homme. dell'homme ah, eh. bon, ah. Ti comprani? Il nessone <ride> come sa. Aveva un affare enorme <ride> che arrivava jusqu'au fond della mer, oui. e là-bas il aveva le, le, le, le sirene. <ride> ah. <ride> il ha utilizzato <ride> euh, oui, oui. oui. oui, oui. oui. mi... questa immagine in un'altra e mezzo. Sì, sì, sono le immagini. Adesso questa immagine dell'altra e mezzo ha una significativa molto più profonda. <coughs> Questo fu il mio primo incontro con Federico Fellini. Naturalmente io capì che era un <ride> uomo geniale. Dico, l'avevo già capito attraverso i film che avevo visto di lui, ma non l'avevo mai conosciuto personalmente. Tutti erano tutti che ti te, ha visto... No, io non ho visto, visto Lo sceicco bianco, che mi dicono che è uno dei suoi più bei film. Sì, per me. Lo sceicco bianco non l'ho visto e poi non ho mai cercato di vederlo, per pigrizia, non lo so, perché... Ecco, sul piano della pigrizia c'è qualcosa in me che somiglia un po' a Fellini, sì, sì. anche <ride> se su un piano estremamente più modesto. Mm. Non mi, so, sarebbe stato naturale invece che io mi affrettassi a chiedere una proiezione di Cecco Bianco per curiosità, per affetto verso lui, no? invece non l'ho mai chiesto e poi ho visto i vitelloni, ho visto tutti gli altri però la strada e le notti di Gabiria io non li avevo amati molto come film non so, quei personaggi così un po' crepuscolari io non, non erano quello che io cercavo, di fatto io, io considero Fellini solo per i vitelloni e poi faccio un salto e arrivo alla dolce vita. Ah, sì? sì, il resto non eh, mi interessa del suo cinema. in, in, in punto di vista soggetto è, è vero? Così c'è il personaggio di, di Franco Interlenghi. È sì, un po' il tuo. Esattamente è, venuto... è sempre quello che cammina. Sì. Difatti, sì. adesso sto aspettando, sono sicuro che fra un paio d'anni sì. io sarò di nuovo in un film di Fellini. Per forza! Perché adesso con otto e mezzo. Il personaggio e Fellini sono sulla stessa linea, no? finalmente voglio dire, il suo personaggio, prima con i vitelloni interlenghi, poi con Marcello della Dolcevita, adesso con Guido di otto e mezzo, è arrivato a camminare insieme a Fellini, no? Mm -hmm. È come uno che era rimasto indietro, adesso piano piano, mm -hmm. e si è messo alla sua altezza, adesso lasciamo che trascorrano un paio d'anni e Fellini dovrà riparlare di se stesso e dovrà richiamare me per forza. Eh, dove scappa? Eh, forse tu sarai già avanti di Felini in questo... Ma vabbè, no, Come no. Vuol dire no. il carattere, il, il personaggio. No, non credo. E eh, forse per questo che lui adesso cerca un po' una cosa mistica e un, un, una seguenza molto interessante perché forse il suo carattere era sempre dietro, adesso... È... Adesso sarà proiettato sì. in avanti chissà, secondo me vado a finire nell'altro mondo io. sì perché gli interessa molto la science fiction certo, e tutte eh, lo so cose, cerca tutte queste un po'. ma eh, di fatti eh, io, io avevo dei progetti di questo genere ma di fatti io lo so che lo affascina questa, la, la, la fantascienza sì. la sì. Science, fi, fi, fiction, fiction, science fiction come si dice? science fiction tanto è vero che io avevo, uh, avevo in, un progetto di fare un film su questo, lui ha sempre tentato ma insomma, sì, è un'idea bella, è un'idea bella, ma perché non lo rimandi? Perché non lo fai un'altra ah, certo. volta? Sì, sì, ha ragione, io sono d'accordo con lui. È bene che sia lui il primo a fare quelle cose, capito? Ah, per questo? Mm. Sì, ma l'ha e... detto ieri che non andava a vedere i film di altri registi perché... per non essere influenzati. Boh no, sì, per perché paura. Boh sì. che, che loro hanno già fatto cose che lui che pensa lui fare, di fare, sì e quindi insomma questo fu il primo incontro con Fellini hai capito Beh, e dopo si poi... è firmato un contratto e tutto questo sì ho firmato un contratto e poi ho aspettato che fosse pronto il copione insomma ma è stato facile intuire che con Fellini non bisogna chiedere il copione hai capito sì, ovviamente, ti... io se avessi dovuto rispondere al mio istinto non l'avrei chiesto però avendo lì con me un avvocato dovevo pure insomma dire qualche <ride> cosa hai capito e, e beh, da quel giorno è stato un susseguirsi di avventure strabilianti con Fellini, è cioè, eh, un rapporto, adesso io voglio parlare sinceramente anche se, se esagero e magari la considerazione che io credo che lui abbia verso di me magari è minore nella realtà, hai capito? Ma non credo, non credo, io credo che, che posso parlare liberamente di, di questo rapporto d'amicizia che mi lega a Fellini, cioè è stato un incontro per me estremamente importante, perché io nella mia vita non avevo mai conosciuto una persona e non avevo mai avuto un amico col quale poter parlare liberamente, capito? Cioè proprio aprire il proprio animo, non mi era mai successo. E con Fellini fu come parlare con il confessore, capito? Perché lui ad ogni cosa trovava una risposta giusta, un consiglio giusto, e poi mi ha aiutato a conoscermi. Questo è il fatto importantissimo. Cioè, se io posso per un attimo dimenticare di essere attore, l'incontro con Fellini è stato molto più importante per me come uomo che come attore. Perché come uomo lui ha aiutato proprio, mi ha aiutato a conoscermi. Io ero molto confuso dentro. Ha aiutato con. Insomma, mi ha fatto capire che gli errori che io stavo commettendo, che avevo commesso i miei, miei impicci, i miei legami complicati, le mie amanti, la mia pigrizia mentale, la mia malinconia, il mio essere legato ancora a certi problemi infantili, erano tutte cose molto normali, che io invece fino a quel momento avevo considerato dei problemi insormontabili, gravissimi ero incapace di, di affrontarli ero incapace poi di considerarli appartenenti ad un uomo quindi fatti normalissimi fu lui che mi aiutò a capire tutto questo proprio come un mago come un confessore da quel momento voglio dire quando io feci la dolce vita per esempio maturai di colpo di dieci anni accettai certe mie situazioni e poi ebbi il coraggio di affrontarle Cose che non avevo mai fatto prima, non avevo mai osato. Ero molto più ipocrita prima, hai capito? Sì, sì. Non avevo il coraggio delle mie azioni. Fu il clima della dolce vita, fu la sua, la sua presenza proprio, l'amicizia con Fellini che, che, che, che provocò questo, questo scatto proprio in me. E ritengo che sia estremamente importante e raro, perché dimmi quando professionalmente tu puoi fare un incontro di questo genere è difficile, molto difficile e quindi Fellini è stato un uomo col quale io appena ho una cosa, gli telefono e parlo insomma mi acquieta, mi, mi, sì. mi, mi distende e mi aiuta a capire e, e capirei ritengo che questo sia importantissimo avere nella vita una persona con la quale tu puoi parlare hai capito? proprio puoi parlare e è stata la cosa più sensazionale, molto più sensazionale che non i vantaggi professionali che poi sono derivati dalla dolce vita, per cui la conoscenza all'estero, il lavoro che ha preso un indirizzo totalmente diverso, cioè sono riuscito a fare i film e i personaggi che io da tanto tempo desideravo fare, fu sempre per merito di lui, cioè fu per merito della dolce vita e per merito di questo mutamento che è avvenuto in me, capito? non è che io sia molto cambiato io ho gli stessi difetti di prima ma ora li accetto mi stanno benissimo io sono così e basta non devo avere paura Difatti fatti 8 e mezzo ecco perché un momento fa in macchina ti dicevo io non, non è che sono particolarmente legato a, a, a 8 e mezzo perché anche per me su un piano estremamente minore su un piano diverso 8 e mezzo è il mio film anch'io avevo bisogno come lui di liberarmi capito? perché cose. le situazioni che tu vedi notte e mezzo e le ansie del protagonista e le sue crisi ripeto, su un piano diverso sono anche le mie tant'è vero che nel film tornano frasi e situazioni che appartengono alla mia vita perché poi con Federico si parla lui, lui ha una sete di conoscere la gente perché è per lui un alimento proprio e finisce che sul film tu scopri frasi e battute che hai detto hai capito? Sì, sì. Anche con un po' di timore, no. infatti, no. quando noi giravamo otto e mezzo dicevo ma mia moglie che dirà? Se mia moglie mi dice qualcosa io dirò ma questo è Federico Fellini, uh -huh. se a te tua moglie ti dirà qualche cosa di lì che sono io, hai capito? Ora, questo discorso può sembrare privo di modestia, ma credo che sia invece la spiegazione più chiara e più semplice e a quello che la gente sostiene non sia vero, cioè molti hanno accusato Fellini di otto e mezzo di aver parlato di se stesso e non aver reso invece questa vicenda universale io dico che è un errore, è un errore grandissimo perché se io sostengo che il film è la mia storia e io non faccio il regista, non ho i problemi spirituali che ha lui oppure li ho in forma molto, molto rozza, molto, molto ingenua vuol dire che il film però è universale vuol dire che quel personaggio è un personaggio che non è solo Fellini è tutti, cioè tutti certi uomini evidentemente molti uomini di oggi è facile riconoscersi in quel personaggio per me è la riprova questa qui vuol dire che sia autobiografico è autobiografico per cento persone, no, persone? no, no per cento milioni di persone, sì, ho, per l'uomo moderno in genere, ecco, questo voglio dire. E che Fulini anche è uno di questi, così... Ma certamente, è lui si andare. è ispirato a se stesso, ma siccome è un uomo che vive nel nostro tempo, non è solo lui, è tutti gli altri uomini che vivono in questo tempo, cioè ma che ci vivono rendendosene conto, insomma, vero? Non parlo mica di questo muratore, che ne sa, poverino, lui. Non... Eh, anche alla lui lontana, è, Ma anche lui, è nel certo... Ma, se, ma, ma di fatti io sono convinto di questo lo dico proprio per controbattere le critiche che gli sono state mosse da parte di molti no? Eh, ma che ci frega della certo storia di Fellini storia... ma quella non è la storia di Fellini è la storia di un uomo di oggi di io dico che è la storia mia eh. lui dice che fa sempre lo stesso film ma sì è vero ecco la mia fortuna Siccome fa sempre la stessa film, ci starò sempre dentro io, va benissimo. Sì. No? Ma, ma poi è un personaggio clamoroso, io non ho mai visto nessuno, nessuno, ho mai visto inventare una battuta, inventare una situazione che avesse tanto proprio eh, affondate le radici nella verità, nella realtà. Poi che lui la trasfiguri, questo è un altro discorso, fa parte della sua fantasia smodata proprio, ma l'ispirazione è sempre vera, è sempre giusta mai nessun regista, io ho visto essere così vero come lui, le battute che ti mette in bocca, le cose che ti fa dire sono sempre vere, tu scopri sempre, io credo di aver detto questa cosa, sì, sì, sì. e allora gli dicono no, è tutto inventato, è tutto falso, non è vero, ma come non è vero? Io lo so perché ho lavorato con quasi tutti oramai, almeno nel mio paese, è il più autentico, e poi e poi proprio il più generoso, io vedo l'amore che lui ha per la gente, si sostiene, ma non è vero un amore ipocrita, un amore interessato, ma cosa vuol dire? Tutti gli amori sono interessati. Eh. Però io non ho visto mai nessuno capire, capire la gente come lui, mai nessuno. E così presto? così. Sì, Sì, rapidissimamente sì, proprio, sì. è uno che ha delle possibilità, adesso uno dovrebbe fare un discorso esagerato, ha veramente delle possibilità, oserei dire soprannaturali perché ti guarda e ti legge dentro sì, ma già anche a me ha fatto questo effetto di far comprire comp sì, una specie di le, stregone le, di mago, ma è bene. giusto che sia così perché è buono, perché è nobile d'animo, perché è estremamente intelligente e allora perché la natura non lo avrebbe dovuto dotare anche di questa possibilità di leggerti dentro è giusto come ti ho detto che ormai in Italia non ha trovato un uomo così No, vuol, dire, lui, che, che vuol dire che in altri paesi è più facile No, no non non fare credo, uomini, uomini così beh no per me è anche difficile perché come potrei avere io un colloquio con uno straniero non so perché sono stato educato in una maniera diversa vivo, vivo, vivo in un modo diverso ho un'altra mentalità non so può darsi che esista all'estero può darsi ma questo che ti detto non era se era lo devo giudicare caso. attraverso i film che io vedo mm. stranieri forse l'unico ancora è Bergman sì. forse, ma poi non ne conosco altri ma non sono molti registi che sono veramente uomini culti cultivati no? vuol dire sì, culturali sì. in questo sì. senso universale perché hanno tutti i suoi piccoli mondo, ma lui con il suo piccolo mondo, mondo ho l'impressione che questo piccolo mondo è è tutto che hanno tutte le altre è il mondo è, di tutti è, è, certo. è, è ma dopo che tu hai incontrato <coughs> la prima volta hai fatto incontrato, fatto, che, che... Beh, la... poi, poi è stato un gioco continuo dico, dopo queste scoperte di lui come uomo e, e, e, queste, e questa possibilità che mi ha dato proprio di conoscermi io ma, con... Sì. ma con discorsi, con frasi con, con... Andando a fare una passeggiata verso il mare, sai che è la, la sì, sua sì, mania, sì, sì. andare sempre in macchina e parlare, parlare, parlare fino a trovare la serenità, insomma. Dico a queste esperienze importanti proprio, importanti per la mia vita, poi devi unire tutte le avventure straordinarie, strepitose, eh, ehm, mi ricordo il periodo della dolce vita, io proprio non esito a definirlo il periodo più bello della mia vita. Il più eccitante, il più, il, più, il più fiabesco, il più favoloso. È, è, è sempre pieno di, di gaiezza, pieno di, di serenità, pieno di gioia, hai capito? Io poi in quel periodo avevo dei drammi seri proprio, dei drammi grossi, le mie questioni personali, la mia famiglia, eccetera. In questo periodo? Eh sì, e io me ne sono dimenticato completamente. Cioè, ho detto, ma si risolveranno, si risolveranno. Sì. E sempre in giro con queste roulotte per Roma, con tutte queste donne, ballerine, froci, eh, puttane, c'era di tutto, una cosa fantastica, proprio fantastica. E io anche lì ho scoperto una natura di me che non conoscevo, un aspetto della mia natura che non conoscevo. Stavo bene così, hai capito, in mezzo a quella gente. Per esempio, eh, quando tu lavori con Fellini, non esiste problema di orario, eh, non esiste nessun problema che invece ti riguarda quando lavori in altri film con altri registi cioè l'aspetto professionale con lui non esiste quando si fa un film con Fellini uno deve andare come se andasse a fare un gioco come se si trovasse qui ai giardini pubblici con degli amici e si dicesse ecco tu sei la guardia, io sono il ladro senza orario, non finisce mai, hai capito? voglio dire, viene la notte, ancora stai lì a giocare con Fellini è così non c'è una mano a chi chiama? non c'è una mamma che chiama, fortunatamente ed è una cosa meravigliosa, poi tu l'hai visto quando venivi lì e guarda, ancora in otto e mezzo è stato diverso, perché otto e mezzo era un film di liberazione eh, eh, era un film che non dava gioie a parte la sequenza dell'Arem dove l'aspetto fantastico ritorna e allora tu ti ecciti per il resto era, era lievemente malinconico il tono del film cioè poi si trattava Veramente di una confessione, di una liberazione, quindi questo non poteva, non poteva eccitare la fantasia. Mi ricordo un episodio, per esempio, durante la lavorazione della dolce vita, eh, noi avevamo lavorato tutta la notte, da molte notti, forse era più di un mese che lavoravamo di notte a Via Veneto, e una mattina era il giorno di Pasqua, pioveva, ecco proprio come oggi. E, mm, finimo verso le otto di mattina e invece di andare a casa a dormire, Fellini mi disse, andiamo a fare un giro in elicottero, Ho Bara che era festa, quindi l'aeroporto era chiuso, aeroporto da turismo, insomma, e io glielo feci notare, gli dice, ma no, non importa, andiamo lì, li svegliamo, e di fatti andiamo all'aeroporto, <ride> e, e, e rintracciamo il pilota, il quale si portò a fare un giro su Roma, ma come se non bastasse, lui sempre per mettere le cose sul piano dello scherzo e dell'avventura, no? Mi disse telefona a un'amica se ce l'hai, una ragazza, qualcuno, gli facciamo uno scherzo, telefonali e e digli che fra cinque minuti siamo, siamo lì sotto. E infatti io telefonai a una mia amica e gli dissi guarda affacciati fra cinque minuti precisi perché ti devo dire una cosa molto urgente. E, e, e questa poverina si spaventò terribilmente perché con l'elicottero andammo proprio... Fortunatamente il palazzo aveva una zona aperta davanti, andavamo fin quasi all'altezza del balcone, capito? E non capivo, che sta, si mise uno spavento tremendo perché credeva che quest'aereo gli precipitasse in casa. e Poi alla fine, a di fare segnali, ci riconobbe. Questo piccolo episodio te l'ho raccontato perché mi sembra abbastanza significativo per tentare di spiegare la natura sempre così avventurosa, proprio picaresca di Fellini. Ce ne sarebbero tanti, tanti di episodio, come ogni volta che andavamo al ristorante mh, durante le ore di pausa e, e come d'abitudine lui ama portare molta gente con sé, eh, per, probabilmente perché teme la solitudine. E allora eh, andavamo 10-15 persone e poi si ordinavano a polli, un sacco di roba e alla fine non c'era mai nessuno che aveva quattrini per pagare. E allora regolarmente lasciavamo Fred, questo segretario che abbiamo in comune, lo lasciavamo lì come pegno. Dice Andrea che adesso c'è lui, poi dopo arriverà qualcuno. <ride> Quindi, voglio dire, è così festoso lavorare con Fellini, così gioioso proprio, che, che non è paragonabile a altri registi. E forse un po'... Non eh... si eh, che la vita è sempre più responsabile, tutto è così, è un po' fuori. Della vita, no? Sì, direi che è un po' fuori della vita. Ma forse c'è molto dentro, invece al contrario, proprio perché lama talmente che il mestiere non può sciupare le ore di una giornata. Bisogna lavorare, sì, però, però non dimenticarsi che sono ore preziose, insomma, che i giorni passano, uno si invecchia, quindi eh, guadagniamolo questo tempo, viviamolo ugualmente. Ecco, lavoriamo, sì, ma viviamolo anche eh, come, se fosse, come se fosse un grande gioco proprio. Quindi sì, si potrebbe dire da un certo punto di vista che è fuori della vita o, o forse probabilmente c'è fin troppo dentro forse... per, per, per, per viverla due volte contem contemporaneamente. Ecco. E so esattamente fuori della vita come conosciamo eh, ogni giorno? Così, ah certo, certo. O perlomeno ne ha, ne ha certamente una visione estremamente più poetica. Ecco. Quindi non so... Raccontare tante altre cose, mi ricordo c'è stato un periodo durante la lavorazione della Dolce Vita che io dormivo a casa sua, dormivo a casa sua, ma non come dissero alcuni giornali per la stupida cosa di essere più vicino a lui, di essere più vicino all'artista, quindi entrare meglio nel personaggio perché lui era solo in quel periodo, anche io ero solo e allora era molto piacevole vivere insieme, no? E, e, e in questo Federico è così pieno di premure per esempio la mattina era sempre lui a svegliarsi per primo non dormo molto Fellini e, e mi veniva a bussare e sempre con le sue vocine Marcellino, Marcellino è ora di andare a lavorare con il caffè hai capito? lui era veramente una mamma veniva con il caffè e poi siccome io la mattina tardo molto a, a carburare proprio a svegliarmi eh, e quindi eh, naturalmente eh, ero più pigro no? non balzavo subito giù dal letto e allora lui era sempre accomodante, diceva, vabbè, prendi il caffè, io intanto vado avanti, preparo l'inquadratura. Poi tu vieni, vieni dietro, insomma, ma non tardare molto, naturalmente. Ma queste premure chi ce le ha? Non ce le ha nessuno. E lui che ha fatto il caffè o era una... Ah no, il caffè probabilmente era pronto dalla sera prima, poi c'era la cameriera, ma lui, lui aveva piacere a portartelo, capisci? E questa è una forma di generosità e di bontà... Che, che è rara, ecco, molto rara, non è ipocrisia, questa ha la gente di un ipocrita, ma ipocrita perché? Mm. E, e la cosa che, che, che adesso vedo in preparazione di questo libro, sarà un libro molto di una sola dimensione, perché non ho trovato gente che dicano le cose eh, negative ma no per esempio le cose, vedi, le cose negative sono talmente infantili che non hanno peso se tu sei un uomo che ha un po' di fantasia quei piccoli difetti li accetti anzi ti piacciono. No? Eh. per esempio ci sono delle volte lui telefona all'improvviso pronto Marcello ti devo vedere ora io le prime volte si cadevo in questo gioco accidenti mi deve vedere e cosa dovrà dirmi <ride> di tanto importante come mai cerca proprio me mi lusingava no? Poi in realtà il tutto si riduceva a andarlo a prendere, prima di tutto, e diceva guarda hai, hai la macchina tu per caso, dico sì, perché tu non la, non mi verresti a prendere che io, va bene vengo sì, con un'urgenza, sembrava chissà che cosa stesse succedendo. Poi io l'andavo a prendere e diceva facciamo un giro, andiamo fino a Ostia, sì volentieri, e si parlava del più del meno, sempre aspettando io che mi confidasse questo grande segreto. Poi tornava invece, senti non mi lasceresti lì, non so a a Piazza San Silvestro, eh, ma allora ti telefono domani Marcellino, ti telefono male, ciao ciao mh, mh, e via. Ora le prime volte si cadevo, adesso ho imparato, quando mi telefono non sono non sto neanche più a discutere, ti devo venire a prendere? Dov cioè insomma, c'hai un'ora di tempo da perdere, ho capito, non sai come fare, mi cerchi a me. Ma questo è ugualmente gentile, il fatto che lui abbia un'ora di tempo da perdere, non sappia come, come fare, poi non abbia voglia di guidare e per questa ragione ti cerca. Può essere una forma egoistica, ma comunque sia, il fatto che cerchi te è sempre una prova di amicizia, di affetto. no? Vuol dire che in quell'ora, tutto sommato, forse un colloquio con te, eh, non lo so, gli giova, gli serve, l'ora serena. Sì, non è grave questi, questi sono difetti che non sono difetti, ma che vuol dire? Anzi, è un aspetto molto simpatico. Poi, poi, ipocrita è colui che riesce a mentire che riesce a nascondere, insomma, senza che tu te ne accorga. Mi pare che un ipocrita sia colui che riesce a ingannarti in qualche modo, senza che tu te ne renda conto, che sappia avere un atteggiamento e tu lo prenda per autentico. Fellini quando fa queste cose è proprio un bambino, è tutto scoperto, quindi dov'è la sua ipocrisia? Sì, l'ipocrisia di un ragazzino appunto che, che, che dice una piccola bugia, ma di nessuna importanza anche fa sempre parte della sua fantasia perché le cose troppo, troppo facili probabilmente non gli piacciono deve sempre architettare qualche cosa no? anche nelle cose più banali creare un minimo di mistero ma io dico la verità non vorrei che questa confessione eh, diventasse così un, solo un'esaltazione gratuita e sciocca di Fellini io credo proprio di poter concludere um, questa dichiarazione, ma neanche facendo dei complimenti, come ho fatto forse fino adesso, tutto sommato. Per me Fellini è un amico, un amico molto importante. Quando dico questo, considerato l'ambiente del cinema, credo di aver detto una cosa molto importante su un uomo. Non saprei cos'altro aggiungere video. No? Durante l'elaborazione di questo, questo spirito che, che si costruisce con lui. Mi ha detto l'altro giorno che fa sempre lo stesso film lui. E Quando abbiamo parlato sì. prima di queste cose che forse il, il, il personaggio... Dei, dei primi film sì. lui era un po' dietro adesso sì. è arrivato sì. a essere alla pari con, con lui con se stesso come si pensa che adesso cosa farà? Sì, ma per me, non, per me dovrà proiettarsi nel futuro tentare di immaginare cosa succederà a questo personaggio negli anni a venire eh, probabilmente immagino che, che, che, che ci volerà. Eh sì, un mondo assolutamente fantastico forse sarà la magia questa volta ad aiutarlo a scoprire cosa sarà di lui dopo e se no bisognerebbe che lui si fermasse aspettasse dieci anni facesse dieci anni di esperienze e poi ritentasse un'autobiografia ma oramai diventerebbe troppo facile più interessante è tentare di scoprire nel futuro che cosa accadrà no? mi sembra la linea più logica sono convinto, anzi, che sarà questa che lui prenderà, ma azzardo un giudizio, può darsi che invece farà un film di cowboy non lo so. Adesso un'altra un domanda, perché sempre quando parlo con le gente che, che lavorano nel mestiere del cinema in Italia, arriva il momento che fanno delle comparisone. comparisone. Sì. E tu hai lavorato con Antonioni, con altri registi, e, e mi interessa sapere il... Adesso che, che so che tu pensi da lui, sì. eh, capisco già la differenza, ma eh, insomma è interessante per il, il lettore del libro sapere un po' eh, come è, com è io, differente, in che maniera io, è, ma è, è, ma è Non so, non, non vuoi dire. Antonioni, Antonioni è, è un uomo più distaccato, un uomo freddo. È veramente, come hanno detto molti, un chirurgo, un grande chirurgo, uno capisci che, che non ti considera sul piano umano, come un grande chirurgo non considera umanamente il corpo che ha lì sotto di sé e sul quale deve operare. Salverà eh, dico questo ammalato, ma sul piano scientifico non gli interessa l'animo, il cervello, il cuore di questo paziente, no? Fellini è diverso. Fellini eh, Fellini probabilmente eh, ti, ti, ti salva più con il trasporto umano, dico è col fiato, hai capito, che tenta di ridarti vita. È molto diverso perché ama questa creatura che ha sotto. È una posizione mm, totalmente diversa e quindi di conseguenza il, il clima di lavoro, il ritmo, il sistema cambiano totalmente. È esattamente l'opposto di Fellini. Una volta, per esempio, mi hanno chiesto di fare un paragone tra Visconti, Fellini e Antonioni. Allora, io ho creduto di poterli indicare a questa maniera. Visconti è il maestro, quello che sta sulla cattedra. Antonioni è quello del banco accanto, molto bravo. Fellini è il tuo compagno di banco. Sì. Hai capito? Sì, mi ricordo che sta da eh, fatto... È veramente così. Che ti devo dire? Antonioni è il grattacielo di New York, quelli che stanno facendo adesso, tutti di cristallo, bellissimi, no? elegantissimi, puri. E invece eh, Fellini, Fellini è come un tempio indiano, è talmente pieno di, di, di, di, di, di guglie, di nicchie, di motivi, di pietre preziose, talmente fantastico, che non riesci mai a ferrarlo in un colpo solo, hai capito? E ci sarà sempre qualcosa di misterioso e ti domanderai sempre perché l'hanno fatto così. E anche lui. Eh? Anche lui spesso si domanda perché ho fatto così. Eh, allora. Gianni mi ha detto una cosa molto interessante, lui ha detto, eh, Antonioni è un uomo di 25-35. Fellini è un uomo di 40-50, vuol dire obiettivi sì, della camera. Sì, ho capito. Certo, perché? interessante. Sì. sì, è verissimo. Perché Antonioni sempre è distante, hai capito, sì. dai suoi personaggi. Cioè, perlomeno, ne vuole essere distaccato. Invece Fellini ti aggredisce, ti guarda dentro. E allora ha bisogno anche del centro. Interessante, appunto, eh, perché Antonioni dice sempre... Che lui cerca le cose che sono dentro l'uomo e non si vedono fuori, eh. e invece credo che... Sono diverso. due posizioni esattamente contrarie di vedere le cose e gli uomini, insomma, e gli aspetti della vita, proprio totalmente diverse. Quella di Fellini mi sembra più trascinante, ecco, più travolgente, più disordinata anche se vuoi, ma quindi più ricca, sì, più... Tempo O, nasce O. Sì, non lo so, vediamo se ci viene in mente qualche altra cosa, non lo so. Poi in, in argomento, in aneddoti che diventano talmente privati che... Raccontato di quella storia di Plaspigano, quella te l'ho raccontata. No quando andiamo a Parigi lei sono andato... ma sì ma sono piccoli episodi sempre da studenti ma purtroppo lui si trascina purtroppo va benissimo che lui si trascini dietro ancora eh, il gusto di certe avventure così da Goliarda no? da Vitelloni tutto sommato quando andiamo a Parigi per la, la dolce vita <ride> la sera Giulietta era stanca allora Me la accompagniamo all'hotel, la mettiamo a dormire, tutti contenti che finalmente dovevamo andare per Parigi soli, hai capito? E finimmo a plaspigare e ci lasciamo condurre così dolcemente senza opporre resistenza. Ma già sapendo che avremmo avuto una fregatura, ci lasciamo condurre dentro uno di, di quei locali dove molto misteriosamente ti propongono di, di, di vedere due lesbiche che fanno l'amore, hai capito? E noi però eravamo... Consapevoli vero, della fregatura, però tutto sommato un po' l'idea si eccitava anche, capito? Come se fossimo arrivati dalla provincia, proprio. E sicché sì andammo dentro e, e queste due matte ci mostrarono tutte, l'arte di far l'amore, eccetera, eh, subito facendoci portare una bottiglia di champagne, naturalmente. Noi lì per lì ci ci divertimmo un po', ma poi ci è preso una malinconia tremenda, non riuscimmo neanche a superare il tutto spiritosamente, proprio una malinconia che dicevamo ma basta, basta paghiamo e andiamo a dormire perché siamo molto tristi. Eh, e queste, queste cose sono tipiche proprio di, di, di nature che malgrado l'intelligenza eh, straordinaria, l'intuito, Eccezionale, poi conservano ancora certi aspetti infantili che del resto poi li ritroviamo nei suoi film, no? e sono quelli che te lo rendono amico e complice, hai capito? Con lui c'è sempre questa quest aria di dire facciamo questo, facciamo quest'altro, ma insomma che, che nessuno lo sappia, hai capito? Eh, buttiamoci in questa avventura, ma tutto è sempre fatto con una gioia, eh sì, mo, molto infantile, molto da bambini. E questo è un bene, perché vuol dire che spiritualmente dentro uno è ancora abbastanza vergine, no? Malgrado, dico, la consapevolezza dei problemi eh, della gente di oggi, è, è quasi una contraddizione, no? Uno dovrebbe essere più vecchio, anche nelle sue espressioni quelle più, più quotidiane, più normali. E invece, e invece ci sono questi due aspetti, cioè di un uomo che sembrerebbe avere mille anni, Tante la sua capacità di, di conoscere la, na la natura umana. E invece poi ha dieci anni allo stesso tempo. Ed è quello che te lo rende sempre così vivace, e festoso, instancabile. No, è un, è un individuo, credo, abbastanza eccezionale. In... È curioso, è curioso, poi a tratti anche crudele, anche degli aspetti crudeli, che però sono sempre le crudeltà di un bambino, perché subito dopo si pente. Che vuol dire crudele? Vuol dire, vuol dire capace di far rimanere malissimo una persona, hai capito? Dirgli tu sei, sei brutto, hai capito? Sì, non è fatto. Però due minuti dopo già ne è pentito, allora va lì, lo abbraccia, no, non è vero, no, non è vero. Questa pie che è... La pigrizia, ma io credo che la sua pigrizia sia quella di un uomo che avendo sempre eh, nella testa mille idee, il distrarsi con altre cose che per noi magari invece possono essere normali o interessanti anche, eh, lo costringe ad una forma di difesa, hai capito? Per cui sfuggendo ad una conversazione, sfuggendo all'idea di, di, di, di andare a un cinema, sfuggendo a qualsiasi iniziativa, lo fa apparire pigro. Io credo che sia la sua difesa perché appunto perché, perché, perché sta sempre inseguendo qualche fantasticheria e allora non vuole distrarsi e quindi assume questo, questo atteggiamento di pigrizia: no non mi va, non mi va, non ci voglio venire in realtà perché vuole rimanere solo perché, perché vuole, vuole, non vuole essere distratta hai capito? perché se fosse un vero pigro dormirebbe di più eh, non dorme mai io quel periodo che ho vissuto con lui dormirà quattro ore ogni notte non si stanca mai sul lavoro, mai allora vuol dire che è pigro nelle cose che non lo interessano hai capito? ti pensa che lui ha paura di qualcosa? De, non so sì, sì, lui ha paura, io credo che abbia paura di Dio, sì, no, ha paura del soprannaturale, ne ha è affascinato, è come tu sai, un cattolico, credente, però il mistero di queste cose più grandi di noi lo, lo, lo impressionano molto, sì, credo che, che influiscano molto sulla, sulla sua natura, insomma Federico è un è uno che la notte ha paura di essere solo perché? perché? probabilmente non lo so, la notte per lui è agitata è, è, da presenze misteriose c'è in lui questa, questo potere medianico no? per, cui, per cui evidentemente la, la sua stanza si arricchisce di fantasmi che lo, lo affascinano e lo terrorizzano e mi pare abbastanza logico e tipico nel, per la natura di un artista no? avere sempre delle ombre che ti passano davanti agli occhi eh, eh, però so che allo stesso tempo tutto questo mondo eh, su di lui esercita un, un enorme fascino un'enorme attrazione beh ho pensato che forse che qualcuno di quelle cose che fa nella vita di ogni giorno possibile, non so sono perché ci sono cose che le fanno paura e con, queste, con questo modo di vivere si mette così non le, spiego molto bene. Non le spiega molto bene Beh, può darsi che non le abbia ancora chiarite eh, eh, non le abbia ancora chiarite bene Diamogli ancora tempo, dico, no? Probabilmente chissà che non stia maturando tutto questo e che non possa essere l'oggetto di un suo prossimo film. Eh. Vedi che già in otto e mezzo i ricordi della sua infanzia, con le sue frasi magiche, quei bambini in quella casa, già lì si avverte di consentore, un, un primo segno di qualcosa che lo affascina in quella direzione e che lo ha sempre affascinato fin da quando, o turbato anche fin da quando era bambino l'importanza la la, che lui dà ai maghi, alle maghe, alle streghe a tutti coloro sì. che possono leggere nell'avvenire, nel suo animo eh, io l'ho osservato, l'ho visto veramente lui crede crede molto a tutto questo cioè crede, crede proprio a un mondo soprannaturale, cosa che altri individui ecco io che evidentemente sono più rozzo non mi sono mai preoccupato invece lui sente la presenza di qualcosa che, che, che, che gira attorno a noi che si muove attorno a noi sono sicuro che se Federico venisse a abitare qui questo è un luogo ricco di queste presenze capito? io dormirò tranquillamente ma perché sono meno sensibile probabilmente no? e invece sono sicuro che lui ne trarrebbe alimento qui da questa atmosfera paura ma anche proprio arricchimento. Che lui non guarda, non guarda niente, non, non ha alcuni eh, eh, come si dice, eh, ricordi, fotografie delle sue figlie? No, niente, no, niente, no, niente. no, no, niente. Ma ha ragione, ma che serve? Dico fare il cinema sì. è come per un, per un pittore dipingere, per un poeta scrivere, ti interessa a conservare dei ricordi, queste sono cose borghesi la creazione di un film è un parto uno lo fa e basta è sempre una necessità spirituale, una necessità di liberarsi di qualcosa che ti sta dentro, quando te ne sei liberato, che ti importa conservarne il ricordo non Anche, serve più Qualcune volte penso che lui non si interessa molto se le film si vedano se come se tutto. ma è giusto, ecco in questo lo accusano di, di, di assumere un atteggiamento e non è vero, non è assolutamente vero come quando gli dicono non è vero lui va a vedere i film di nascosto poi dice che non li vede mai i film degli sì. altri. e invece io so che non ci va ah, sì? è tanto amico mio di me ha visto un film solo uno solo sì. ma proprio perché è stato trascinato insomma di tutti i film che ho fatto, lui ha visto Divorzio all'italiano e basta ma perché non ha potuto, poi è legato molto da Amicizia a Pietro Germi e allora è dovuto andare ma non gliene frega mica nulla ma allora, come si fa che ti ha, ti ha chiamato? ah mi ha chiamato così perché io per lui rappresentavo un tipo di italiano medio perché mi conosceva, l'ho detto attraverso sua moglie ma mica perché mi aveva visto ormai recitare eh, a Federico non gliene frega niente se non ha recitato o no ma vedi che lui prende della gente così qualsiasi perché sente che queste persone hanno qualcosa che a lui lo interessa ma sul piano sempre umano non gli importa niente se tu sei capace di recitare o no Certamente, se sei bravo, tanto meglio gli faciliti il compito.